Bentornati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi è una nuova puntata di Ask The Wine. E bentornati quindi su Ask The Wine, il vlog che risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo del vino. Se volete farmi una domanda è molto semplice, basta scrivere un commento sotto qui nel video piuttosto che sulla pagina Facebook o il canale Instagram facendolo anticipare dall'hashtag AskTheWine. In questa maniera lo intercetterò e risponderò appunto alle vostre curiosità. Oggi ho deciso di parlarvi della mia esperienza al Vinitali, Per fare però un video non troppo lungo ho deciso di dividerlo in due parti. Nella prima parte vi parlerò di cosa mi è piaciuto del Vinitali, nella seconda parte quello che non mi è piaciuto. Quindi oggi partiamo appunto con quello che mi è piaciuto e partiamo sicuramente da un giudizio tutto sommato complessivo che è positivo. A eh, Vinitaly mi è piaciuta come manifestazione, ci sono andato domenica scorsa, come vi avevo già anticipato nel video appunto, eh, di domenica scorsa e devo dire che mi ha molto impressionato anche l'affluenza di pubblico. Effettivamente c'erano molte persone a visitarlo e anche questo è sicuramente qualcosa di positivo. Ormai la manifestazione veronese è un po' diciamo, il fulcro, il simbolo della, del mondo del vino in Italia, e se, mi fa anche piacere aver visto tante persone venire dall'estero anche da fuori Europa per vedere appunto le nostre eccellenze mm, quindi ho grande proposta grande varietà di proposta un consiglio che sicuramente mi sento di darvi è quello di cercare di andare al vinitali organizzati quindi già pensando a un possibile itinerario piuttosto che cantine che volete visitare o altrimenti farlo come l'ho fatto io nell'ottica di trovare qualche curiosità quindi di stimolare la vostra curiosità andando a cercare magari cantine o vini che eh, vi potessero magari interessare di più oppure provare qualcosa di nuovo che non avete provato e infatti mh, appunto la mia esperienza mi ha portato a trovare all'interno dei vari assaggi che ho fatto qualche vino particolarmente interessante che mh, vi vorrei appunto elencare in modo che se volete potete provare a vedere se riuscite a trovarli. Vi lascerò i link sotto in descrizione alle varie cantine ovviamente quelle che sono riuscito a ritrovare per potermi magari permettere di mh, contattarli qualora non siano in distribuzione nella vostra città. Partirei ovviamente dalla, dalla cantina forse più conosciuta che sicuramente non ha bisogno di presentazioni che è Feudi di San Gregorio, quindi siamo in Campania, mi ha molto stupito un loro spumante mh, della linea Dubol, eh, Dubol è una linea appunto di spumanti fatti con però vitigni tipici della Campania, mm, non conoscevo che ci fosse un rosato fatto con l'aglianico, quindi vi segnalo appunto il Dubol rosato aglianico. Mm, ha delle note molto interessanti, mm, per essere uno spumante sicuramente fatto con l'agnanico che è un vino abbastanza mm, importante, viene definito il, il barolo del sud, eh, quindi un motivo ci sarà. Eh secondo me eh, è interessante appunto perché è un accostamento quantomeno particolare. Andando sui vini invece del Piemonte, mi sentirei di consigliarvi un vino che ho assaggiato alla Cantina Ca Cadia, spero di dire bene il, il nome, era un Barbera superiore, mm, questa cantina è una cantina di Roddi che è un paesino vicino Alba. Aveva questo Barbera superiore molto buono, molto interessante. Oltretutto a un prezzo, quello magari, se lo chiedete alla cantina, veramente concorrenziale e vi mm, anche do no, una piccola picca, eh, diciamo, mm, fuori, diciamo, <ride> fuori da quello che è il modellino. Avevano anche delle nocciole estremamente buone. Se avete modo di prendere insieme al vino anche le nocciole, ve le consiglio perché erano veramente eccezionali. Barbera era un'annata 2016, mh, sicuramente non vi deluderà soprattutto anche in vista del prezzo. Mh, andiamo poi sulla, mh, sul Lazio, eh, per quanto riguarda il Lazio quindi passiamo invece a un vino bianco, il Lazio è sempre una regione magari un po' mh, dimenticata, ma ho molto apprezzato di Cantina Sant'Andrea un, il Moscato di Terracina secco che venne venduto con il nome commerciale di Oppidum. Eh, mi è particolarmente piaciuto, delle note molto interessanti. Eh, per essere un appunto un Moscato, devo dire, mh, non si trovava per niente la nota dolce, anzi c'era una certa acidità che aiutava molto questo vino. E, appunto una proposta laziale, Lazio non è, non è facile trovare dei vini che vanno a trovare appunto un riscontro di pubblico molto vasto, ve lo consiglio da provare. Ultima eh, idea che vi voglio sottoporre, che poi in realtà sono due, andiamo in Sicilia chiudiamo con un, con un passito, quindi abbiamo fatto un po' un viaggio appunto uno spumante, un rosso, un bianco, andiamo appunto due passiti della, della cantina Feudo eh, Montori eh, vi eh, consiglio i due passiti, uno fatto di, con il nero d'avola, quindi un passito rosso e un passito bianco invece fatto con uva, e grillo e cataratto. Eh, ve, Il soprattutto quello bianco è qualcosa secondo me di stupendo, aveva delle note bellissime di marmellata, mh, marmellata di albicocche, una cosa pepitosa e anche di agrumi canditi. Ve lo consiglio vivamente perché sono due prodotti secondo me eccezionali di una qualità estrema ovviamente per chi gradisce i passiti. So che i passiti sono sempre dei vini un po' che non piacciono a tutti proprio per la loro vena molto dolce però a chi apprezza, ad esempio io sono uno che li apprezza molto, ve li consiglio sicuramente da bere. Bene, parlato di questi questa carrellata molto veloce di prodotti che sicuramente ho trovato interessanti per chiudere anche un po' il cerchio del che cosa mi è piaciuto sicuramente mi è piaciuta la grandezza dell'offerta dell il fatto che tutte le regioni fossero rappresentate chi con padiglioni molto grandi tipo ad esempio ovviamente il Veneto e la Lombardia chi con il Piemonte chi con magari padiglioni anche più piccoli come il Molise piuttosto che altre regioni che erano accorpate e sicuramente um, è un'esperienza che almeno una volta per chi ama il vino è da provare. Um, magari però vi consiglio di farvi sempre affiancare da qualcuno che è esperto di vino e qui vi permetto anche di salutare chi ha affrontato con me il giro del Vinitaly che magari vedrà questo video e, e appunto ha capito che avere vicino qualcuno di esperto sicuramente o comunque che ha un po' di conoscenza è di sicuro aiuto e mm, sicuramente questo vi aiuterà anche a scegliere bene le vostre bevute appunto al vinicali mm, e soprattutto però fatevi stimolare dalla curiosità perché secondo me solo con la curiosità potrete trovare vini apprezzabili. Bene, io direi che per oggi ho terminato, questa è la prima parte nel quale appunto vi ho parlato di che cosa vi è piaciuto, nella seconda parte vi parlerò di cosa non mi è piaciuto, non mi è piaciuto.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 Ciao e alla prossima con Francesco su Ask The Wine e su The Wine Channel.